Mi sfidi a scoprire i segreti di Tolkien Pablo eh? Accetto La maledetta Tolkien Joan ha terrorizzato tutti noi Ora dobbiamo fare anche i conti con Tolkien Pablo Alcune persone giurano che questa applicazione in circostanze particolari diventi mostruosa Potete guardare il video fino alla fine? Perché scoprite tutti i segreti Raga allora siamo su Tolkien Pablo Guardate che brutti occhi che ha Poi cosa sta guardando qui? Oh mio Dio, what? Ora qui secondo me c'è qualcosa, per forza, perché se no non si spiega Ora io direi di dargli subito qualcosa da mangiare E poi direi di prendergli anche una pozione di morte Ti mangi un po' di latte, poi ti mangi un po' di hot dog, giustamente E però c'è anche una pozione <ride> di morte che direi che... È... Sembra volerla proprio mangiare proprio così tanto Cioè, è proprio... È, ama questa pozione di, di morte Quindi io direi, ovviamente, di accontentarlo E di dargli la pozione di morte Avete visto? Gliel'ho dovuto dare 20 volte E adesso sta guardando una cosa Ma come muore? Oddio mio! Adesso è diventato tutto rosso? Davvero, ma per davvero, per davvero, raga È diventato pulito, rimettiamolo a dormire perché per carità non voglio che mi infesti la notte Cioè tipo che magari viene in camera mia e tipo fa E poi io faccio ah! <ride> Che cosa succede se do per due volte la pozione di veleno a Tolkien Pablo, raga? Cioè è questa la cosa che mi chiedo perché è veramente strano Poi guardate questo posto, è tutto quanto grigio, soprattutto i palazzi in fondo e questo giochetto è molto difficile ma poi allora vi dico è difficilissimo Vediamo questo gioco Ecco questo gioco però è impossibile Così ho iniziato a giocare per guadagnare più soldi per l'altra pozione Mentre giocavo mi chiedevo quali fossero i misteri di quest'app Cosa succede se do la seconda pozione a Talking Juan? Dovevo completare la sfida che mi avevate proposto nei commenti, perché più cervelli e più misteri. Che cosa si nasconde su questa maledetta? Continuate a guardare il video per capire. Posso comprare questa pozione e lo fa. Adesso si mangia questo ossicino qua, perfetto, si mangia il polletto. E fra queste cose, e niente, è scesa di nuovo la fame, raga, io non, io non lo sopporto, io ve lo dico, non lo sopporto. Comunque... <ride> vediamo che cosa nasconde Guardatelo madonna raga Cioè se ve lo trovate davanti sul serio che casca succede Vediamo eh Se l'è mangiata no non se l'è mangiata ovviamente Adesso se l'è mangiata cade indietro e muore Questa volta è stato diverso Vediamo se succede effettivamente qualcosa appena restartiamo Oddio si è diventato tutto più rosso Avete fatto bene a propormi questa sfida Pablo come parli ora Parli ora pronto io. Oh Ti prego basta non parlare più non, non, non mi parlare più Ma è veramente maledetto Ok devo giocare un altro po' per poter Prendermi la pozione di cura perché ora sono Veramente interessato per la pozione di cura Si sì, però questa musica mamma mia Ora la domanda è cosa succede se curo Pablo Con la pozione Gli darò un'altra pozione di morte e poi La pozione di cura Esploderà tutto ne sono certo Raga io ora posso comprare un'altra pozione di morte Vediamo cosa succede se do questa pozione di morte perché sono veramente tanto curioso e qui io mi chiedo Pablo morirà di nuovo e succederà la classica cosa oppure magari potrebbe succedere una nuova cosa che non si è mai vista perché questa dovrebbe essere la terza pozione di morte che diamo oggi a talking juan lo stiamo facendo noi per la prima volta diamogliela Uff, Aiuto allora è morto oh, ok effettivamente qualcosa è successo raga questa applicazione è veramente maledetta e sarebbe ancora più inquietante ovviamente ve lo faccio sapere magari nel post community infatti iscrivetevi al canale per restare aggiornati se magari succede qualcosa qui in casa mia che magari c'entra con questa applicazione, se magari non so, sento delle presenze in giro intorno a me, che magari potrebbe essere che Talking Juan mi ha maledetto. Spero di no. Però ve lo faccio sapere sul canale. Se vi iscrivete, lasciate like. Ma ah, però cosa succede se curo Talking Juan? Questa è la parte più paurosa. Ora posso andare qui. No, dove caspita è finito? Qua. Ok. Prendo la pozione di cura. Aiuto, accendo il volume così almeno sentite se fa dei versi strani. Ma tecnicamente non dovrebbe perché questo gioco è fatto, cioè, un po' strano. Ehm. Guardatelo, Madonna, Madonna, vai, prendi tutto. Oh mio Dio! Ma <ride> raga. Ma cos'è stata sta roba? Oh santa, ma non ti prego da mi uccidere. Vai via, vai via. Annullo qualsiasi maledizione, vai via. Com'è che si fa a togliere le maledizioni? Iscrivetevi al canale per annullare anche voi le maledizioni. Bene però, ce l'abbiamo fatta, abbiamo capito la sfida. Alla prossima avventura.